Stiamo procedendo bene come vedete io sono più indaffarato affarato perché sto facendo funzionare la testa i ragazzi hanno quasi terminato la parte superiore del kart simone tanto sta procedendo con la carta pesta in stile muciaccia. mucciaccia ci siamo giorno 2 lavoriamo pronti per la seconda puntata di fast and queen ci siamo adesso amici Ce l'ho in mente come farla, eh? Però... Stiamo costruendo la punta più resistente di tutta l'azienda, prototipo. Eh, come già detto, tenteremo di fare un buco nell'acqua. Sto usando della gran carta assorbente disponibile in crino e sto cercando di infilare in tutte le fessure delle delle eliche quanta carta più possibile in modo da renderla più, più stabile fai di carta pista, vai! con with... calma un pezzettino alla volta, una pennellata, un pezzettino, una pennellata Non ci mammo per telefono! Se lo salti ma non lo togli più, eh? ah, quindi lo facciamo alla fine. Facciamo dopo. Facciamo prima quel lavoro là, lasciamo dentro per favore. Il nostro grande Rocco è stato fondamentale. Anche qui la manualità, ragazzi, tutta made in carino. Giuseppe, eh, io sto a faticare e tu pigli i soldi, hai capito? Qualcuno è un lavoro duro, ma qualcuno lo deve pure fare. Adesso stiamo preparando il giunto delle ruote. Qui andrà la ruota e qui c'è il sistema di sterzo. Va bene dire il sistema di sterzo, sì. E siamo andati a costruire lo sterzo, ragazzi, è stato un momento abbastanza critico. Cioè, guarda qua, dai, eh. Vai. guarda qua. Le... Guarda, guarda i filetti che facciamo con, cosi, con gli attrezzi della Crino. Guarda eh, sì. i filetti, guarda. guarda. Guarda come va, va, va, va, va, va, va. da solo. Ci va, va. Va. deve specificare, nei... no, Francesco, nelle... Nelle feature che senza come Com'è che l'hai detto? La eh, queste <ride> Nelle feature che senza tirocco il go-kart non sarebbe stato possibile costruirlo Comunque Ferrari, Lamborghini e Ti fa forare car Quando uno lavora comodo, lavora meglio Stiamo facendo una piccola modifica proprio per poter far girare le ruote a piacimento. Allora, ho appena fatto... il Questo è l'asse posteriore delle ruote. ne ho fatti due filetti M12 per bloccare poi le, le due ruote, le due ruote posteriori. <ride> Qui faccio un poco di pesi per la mia muscolatura Dai ragazzi, dai, dai che perdiamo tempo Ma quando gli fai un, uh, un piccolo... Ma io faccio dell'inverso, sì. ci un po' il cittadino sopra Rocco Oh Rocco e Beppe sembrano nati per lavorare insieme praticamente eh. Così gli facciamo il segno Ma tu tanto lo puoi fare a piegare qua? perchè sì, sì. io me lo sposto io dopo quando salda perché... allora io ti faccio una cosa Allora, lei, lei deve rimanere così la ruota che contro va qua I'm gonna get you I'm gonna get you come with me for funny Ciao. Like game. E qui un po' di Do sentimento like eh, Quello sempre al telefono I stava like oh, Beppe, notte like Questo è stato il nostro sistema di fissaggio provvisorio Per bloccare l'asse Stiamo preparando un fermo la ruota davanti gli abbiamo fatto il filetto e dietro gli faremo un foro da 6 che stiamo preparando con una ranella e un dado in modo che la ruota non, non cammina e rimane ferma se non avessimo avuto le punte della crino non saremmo stati in grado di forare così perfettamente ma dove la fate la prova? A Roma, il 24. No! Oh, ok, qui non oh, la facciamo. dove? Dov'è? Il giorno dopo. dopo bravo, bravo. Quindi Beppe hai problemi con lo gelo? Sì. Ah, <ride> <ride> sì boh. Scratch the wax like your skin got allergies Count off from my cavalry like you counting calories Who will live and who will die? Ask the Valkyrie Swing will see you from the chandelier and the balconies Cut to the chase man, cut to the chase Rocco sta sistemando le saldature di Giuseppe no scherzo <ride> stiamo testando un'altra saldatrice perché questa qui a filo sembra leggermente eh, debole però io su questo campo quindi attendo preparo qualche pezzo e appena terminiamo il sistema di sterzo tutte le saldate poi andiamo su la parte verticale del trap stiamo testando le brioche perché dobbiamo capire se ehm, il peso può eh, influire sulle prestazioni della macchina quindi adesso mangerò 18 brioche dopodiché mi siederò sulla macchina e vedremo cosa cambia oh. giovanotto giovanotto fai bravo hai solo un, una bozza per prenderci spunto leggermente secondo me questo qua adesso io faccio i due tondi sì. e altri due ecco, qua cominciamo prima col Sam ma allora sarebbe il caso che sta roba avesse un, eh. un traversino così in modo che si io sai cosa faccio? due tondi sì. i traversini così per tenere la stessa sì. e poi sì. due pannelli sì. Che si, che si verticali, verticali che si incastrano naturalmente ci sono volute le mie grandissime doti di progettista per poi eh, diciamo terminare il progetto per quanto riguarda la parte superiore della macchina ho dato anche qui il mio contributo come al solito Graffette sul legno proviamo nel senso che dai parto a farti questo qua faccio il profilo qui il tuo disegno si, si discuteva sempre per spremerci le meningi per risolvere tutti i problemi. Ora sto facendo il profilo della parte principale del, del trafano, il motore del trafano, diciamo. Faccio il profilo in modo che due pezzi, uno affrontare l'altro. Poi li collego con degli stelli e, e poi vado a coprire tutto, anzi, va a coprirlo Simone con il poli Onda su poli onda eh, ne avrò per 5 giorni. Abbiamo dato qualche strumento da testare in anteprima a Matley. E per avere un feedback vi racconteremo qualcosa tra un pochino dai, forse vedrete già qualcosa alla gara mi è cannonata quel trappanola togli il mandrino, metti il mandrino togli il mandrino, metti il mandrino non per me l'armana ragazzi ma il sedile l'ho scelto io Qui c'era un po' di smarrimento perché Peppe non, non riusciva a darsi un'immagine in testa di come realizzare il freno di conseguenza l'ho lasciato lì a studiarsi il progetto e io sono andato avanti con la struttura del trapano che poi me la sono cavato anche in breve tempo No, beh, è rovinato l'inquadratura, torna dietro! No, no, no. Mi stai discriminando da ieri, mattina di no, ti no, no? Abbiamo un po' di problemi. Stiamo elaborando un sistema di frenaggio. Non perché ci interessi frenare, perché alla fine non guidiamo noi la macchina, ma perché il regolamento ce lo impone. E quindi ora sto insistendo con Peppe per attuare un sistema di frenaggio ma non lo convince, quando non convince Peppe non si va avanti. Un paracadute? Vabbè, lascia sta. I ragazzi erano un po' in crisi sul sistema di frenata, ma nel giorno successivo abbiamo risolto tutto e siamo andati dritti al risultato. Ma lo vedrete nella prossima puntata di Fast and Crime. tornando te io non mi disturberei